marzo 2022 al 10 aprile 2022 io vi chiedo scusa però sono molto impegnata per un progetto e quindi posso uh, fare le, la lettura per 15 giorni poi se dio vuole tra 15 giorni riprenderemo le letture settimanali ok utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte degli angeli le carte delle fatte e ci connetteremo alle frequenze dell'arcangelo michele lo inviteremo nel processo affinché ci possa guidare assistere e proteggere prima di iniziare uso fare una preghiera di protezione psichica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 partecipando in questa lettura angelica e così è. Ok, eh, Andremo a creare tre gruppi, quindi gruppo A, gruppo B e gruppo C. Vi chiedo ora di mettere le mani nel vostro cuore e chiedere a Dio all'Arcangelo Michele e ai vostri angeli qual è il gruppo che sceglierete affinché eh, potete riconoscere la lettura come più giusta per voi e per il vostro massimo bene. Intanto sceglierò le carte... Saranno tre carte per gruppo, cioè una carta per ogni gruppo, scusate. Quindi dare e ricevere. Questa è uscita. Sii onesto con te stesso o con te stessa, gruppo B. Vediamo il gruppo C. Lascia andare il tuo passato. Vediamo un po' secondo mazzo sensibilità ambientale gruppo A gruppo B questa è uscita da sola abbondanza infinita Gruppo C, il bambino interiore, vediamo il terzo mazzo. Aspetta l'inverno, amicizia per il gruppo B, gruppo C, trasformazione. Ok, iniziamo la lettura angelica partendo dal gruppo A, ok? È molto importante equilibrare il dare e il ricevere. In alcuni eh, casi si tratta di aprirsi al ricevere, in quanto molti operatori di luce, in particolar modo gli operatori di luce appartenenti al gruppo A, eh, sono persone che, che sono molto nel dare, quindi eh, aiutano le persone, sono sempre disponibili, sono sempre pronte ad ascoltare, a dare delle, dei suggerimenti, ad aiutare i propri amici, i propri cari, eh, anche dal punto di vista lavorativo, magari. State facendo un lavoro che eh, è molto eh, improntato sull'aiutare le altre persone, eh, o magari, se, anche se fate un lavoro che non è eh, dove non aiutate gli altri, però diciamo che i vostri consigli sono sempre ben, eh, ben accetti diciamo che eh, l'invito è quello di aprirsi al ricevere a ricevere l'abbondanza che meritate per diritto di nascita eh, e c'è un invito da parte dell'arcangelo Michele a sciogliere quelli che sono i voti di povertà i voti di castità, i voti di privazione non vi servono più, non sono per il vostro massimo bene va bene perché ci sono dei progetti che state, ehm, che state facendo questi progetti assolutamente eh, avranno dei dei risultati molto probabilmente nella stagione invernale quindi è un processo è un percorso abbastanza lungo c'è da lavorare sodo non preoccupatevi tutto andrà per il massimo bene semplicemente le tempistiche sono un po lunghe per piacere eliminate tutti i blocchi tutti i sistemi di credenze tutto ciò che vi sta impedendo di manifestare i vostri sogni e i vostri obiettivi c'è anche un invito alla sensibilità ambientale quindi cerca molti di voi hanno una chiamata a diventare vegani ad esempio altri uh, diciamo hanno la, la, si preoccupano per l'ambiente per gli animali per l'ecologia eh, se invece non ti senti toccato in questo da questo punto di vista l'arcangelo michele ti sta chiamando ti sta invitando a, a, a, a come dire ad elevare eh, la tua coscienza ad aprirti a una maggiore sensibilità per l'ambiente per gli animali eh, per la madre terra va bene quindi anche un invito alla preghiera c'è bisogno di pregare per l'intera madre terra va bene eh, quindi più preghiera più benevolenza più attenzione anche a dove si butta la mondezza eh, a fare, le, fare bene la raccolta di differenziata, eh, mangiare cibi di un certo tipo, magari biologici, lasciare andare additivi e sostanze chimiche, tutto legato a un discorso di purificazione, tutto legato a un discorso di riallineamento eh, per essere più in allineamento con chi tu sei veramente nella tua completezza e totalità come anima infinita. Bene, per il gruppo A abbiamo concluso la nostra lettura l'invito è quello di essere onesto con te stesso con te stessa non hai fatto niente di male non, non hai commesso magari degli errori in passato ma è venuto il momento di chiudere eh, non c'è più bisogno di focalizzarti su cose che sono già avvenute eh, Sii onesto con te stesso nel senso che se queste persone non sono per, o questa persona non è per il tuo massimo bene lasciala andare perché non ti devi preoccupare nuove amicizie alle porte nuovi incontri nuove conoscenze va bene eh, invece se mh, hai sbagliato tu con queste persone o con questa persona eh, c'è la possibilità di una riconciliazione nel nel vostro rapporto sia che sia un'amicizia sia che sia una partnership lavorativa quindi lascia andare lascia andare i sensi di colpa guarisci te stesso eh, guarda che stai facendo un ottimo lavoro ti stai impegnando eh, ti stai veramente eh, aprendo all'abbondanza infinita che stai ricevendo e che riceverai eh, veramente è un periodo molto molto eh, prospero per te dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista delle amicizie delle conoscenze dei contatti eh, nuove partnership nuove conoscenze molto importanti per quelli che sono i tuoi progetti creativi attivi. Ok, passiamo al numero C. Allora, il numero C qua è molto specifica, chiudi col passato, lascia andare il dolore. È vero, in passato hai sofferto, in passato eh, hai commesso degli errori, eh, in passato hai conosciuto le persone sbagliate, in passato eh, è stata una vita molto dura, molto difficile, ma è venuto il momento di chiudere col passato, lasciare andare tutto ciò che ti sta impedendo di essere felice. Dio Vuole che tu sei felice dio vuole che tu inizi ad apprezzare la vita a partire dal momento presente amare il tuo corpo guardarti allo specchio ogni giorno e mh, fare affermazioni positive di amore di guarigione e di abbondanza va bene è venuto il momento di guarire il bambino interiore è venuto il momento di perdonare chiudere col passato significa perdonare il passato significa eh, lasciare andare i temi significa ricongiungere la tua parte adulta con la tua parte bambina c'è bisogno di una riconnessione col tuo bambino interiore affinché tu possa trovare la tua voce dell'anima affinché tu possa ricongiungerti con chi tu sei veramente nella tua completezza e totalità come anima infinita questa chi ha questa voglia di capire cosa vuole dio da te cosa vuole la tua anima ecco la soluzione è questa perdonare guarire il bambino interiore e ricongiungere l'adulto col bambino affinché si possano prendere per mano e possano avanzare creativamente in questa danza meravigliosa che è la vita è un periodo di grande trasformazione va bene stai vivendo una Trasformazione: il passaggio da una vecchia energia a una nuova energia, il passaggio da Indaco a Cristallo, una vera e propria trasmutazione per chi già ha vissuto la transizione da Indaco a Cristallo, dice l'Arcangelo Michele. Eh, diciamo che stai passando nella dimensione quarta, quinta del cuore, dell'amore per manifestare i sogni della tua anima. Sei in un livello superiore, quindi continua ad avanzare perché questa grande trasformazione porterà esiti positivi nella tua bellissima vita. Bene, per queste due settimane la lettura si è conclusa. Io vorrei invitare tutti voi a eh, pregare per la madre terra, pregare per eh, l'umanità, pregare per il pianeta e pregare per l'Ucraina. Eh, anche per la Russia, affinché queste, questi governanti eh, che stanno prendendo decisioni sulle sorti eh, di un paese, non solo, ma diciamo siamo tutti coinvolti a qualche livello, io vi chiedo di eh, veramente di perdonare, di mandare benedizioni anche a chi sta commettendo questi, eh, questi mh, chi sta facendo queste cose, chi sta, eh, sta contribuendo per la guerra, quindi veramente mandiamo luce, benedizione, perdono, guarigione. Ho appena concluso un video con i miei studenti del corso di guarigione con le nuove frequenze di luce, abbiamo fatto una abbiamo, abbiamo mandato delle intenzioni, abbiamo, mandato le abbiamo trasmesso le nuove frequenze di luce, e vi chiedo se vi fa piacere di unirvi in preghiera, di ricevere le allo stesso tempo mandare le vostre intenzioni di guarigione per la terra affinché possiamo raggiungere questo livello di pace, di guarigione, di armonia e di unione di intenti in nome dell'amore. Eh, questo è un invito da parte mia, io spero di essere eh, stata esaustiva nella lettura e anche in questa mia intenzione di coinvolgervi in preghiera in nome dell'amore, sicuramente so che lo state già facendo in tanti. Eh, Thank okay. you. E va bene così, io vi saluto. Eh, volevo ricordarvi per chi è interessato: mi occupo di facilitare delle letture angeliche con l'utilizzo delle carte o senza le carte come connessione diretta. Mi occupo di facilitare la guarigione negli altri con le nuove frequenze di luce e eh, mi occupo di facilitare il Logo Sealing, che è una tecnica molto potente che aiuta a eliminare tutte le credenze negative e aiuta a riprogrammare l'inconscio per allineare i vostri desideri la vostra, la vostra parte eh, diciamo la vostra volontà a quello che l'inconscio affinché il vostro inconscio eh, riconosca come vero quelle che sono le vostre intenzioni pure di amore nella direzione dei vostri sogni e dei vostri obiettivi se volete avere maggiori eh, chiarimenti non esitate a contattarmi io vi saluto ci sentiamo a presto un bacione a tutti ciao ciao